grazie Presidente. Io sono deluso, arrabbiato, rammaricato di come è stata gestita della superficialità con la quale è stata gestita una partita fondamentale per il futuro della città di Roma, per le prossime generazioni come il Recovery Fund. Eh, purtroppo eh, questo, questa opportunità non è stata valorizzata, non c'è stato un dialogo, non c'è stato un dibattito. La città di Roma ha presentato un mero elenco telefonico, una lista della spesa senza prospettiva, senza visione. Se vogliamo anche senza, senza anima, il Consiglio Comunale non è stato minimamente coinvolto in una partita così strategica. Per il futuro uh, della città, infatti uh, l'unico documento di Roma Capitale è una memoria di giunta del 30 agosto, quindi tra l'altro uh, per restare nell'ambito della gerarchia delle fonti uh, di un comune, insomma una memoria non è neanche un atto che rispecchia l'importanza che ha questa partita, uh, ripeto, tra ripeto cose che ho detto tra l'altro già in quest'aula, quando eravamo in discussione sulla, mi sembra, sul consiglio tematico su, su ATAC o che ho anche già manifestato pubblicamente. È stata prepara, è presentata una lista di 170 opere, eh, quindi forse buona per fare post sui social network, ma molto meno efficace per ottenere eh, dei finanziamenti. Dentro c'era cioè un calderone eh, con tutto e il controllo di tutto, resto... Uh, ovviamente nel mio campo sono stati messi insieme uh, i varchi per le ZDL con le opere, le infrastrutture uh, pesanti come i tram e le metropolitane, quindi due aspetti che non c'entrano uh, nulla. E tra le, le opere pesanti presentate, anche qui è stato messo dentro un po' di tutto, faccio un esempio, eh, tutta una serie di linee tramviarie, alcune in avanzato stato di progettazione che quindi potevano magari sperare di ottenere eh, un riconoscimento e quindi le dovute risorse, ma anche altre opere che erano indietro con la progettazione, quindi faccio un esempio concreto, il tram Termini Giardinetti Tor Vergata che è già in fase avanzata di progettazione, poteva sicuramente avere questa opportunità di finanziamento, poteva sperare di averla, il tram, il prolungamento del 2 che ovviamente è un'opera altrettanto strategica ma la cui progettazione tra l'altro partirà in questi mesi è stata fatta un'apposita gara, chiaramente è più indietro e quindi eh, aveva meno possibilità ma mettere insieme eh, tutte queste cose, eh, probabilmente mi immagino anche dall'altra parte chi ha ricevuto eh, questo elenco Uh, ne ha compreso ben poco. Ripeto quindi un'occasione uh, mancata poteva essere un'occasione anche per fare squadra per fare uh, strategia per dialogare con le altre forze politiche perché io penso uh, la metro C piuttosto che il tram TVA non è né di destra uh, né di sinistra né nel Movimento 5 Stelle sono opere fondamentali che dobbiamo realizzare quanto prima se vogliamo dare un'opportunità ancora a questa città e ripeto a noi e probabilmente anche alle prossime uh, generazioni. Quindi purtroppo uh, presidente Ribadisco, questa è stata un'occasione uh, mancata. Veramente invito tutti a leggere questa memoria del 30 agosto che secondo me è anche offensiva uh, per il tema per la modalità con la quale è stato trattato uh, questo tema così cruciale per noi. È chiaro adesso, oggi ce lo dobbiamo dire con franchezza, proviamo a recuperare con una mozione che sarà uh, forse utile come manifestazione di intenti, dal punto di vista concreto ho paura, ahimè, che sposterà uh, poco, però sicuramente bene hanno fatto uh, i colleghi a presentarla, quantomeno per uh, provare a fare un dibattito. Su, su, questa, su questa opportunità in Assemblea Capitolina. Questo, ripeto Presidente, me ne rammarico che una partita fondamentale per la città non sia stata minimamente trattata in Consiglio Comunale, ricordiamocelo dice anche il nostro statuto che eh, il Consiglio Comunale e i consiglieri Capitolini in quanto eletti rappresentano la comunità eh, cittadina. Io mi auguro che ci sia modo comunque di recuperare, se non con questa, anche con altre risorse, con altre possibilità, ma su queste opere serve un'interlocuzione diretta e costante con il Ministero, con i vertici eh, del Governo, con gli altri enti come la Regione che sicuramente vanno coinvolti. Grazie Presidente.